Siamo sempre nel quartiere Tamburi, qui c'è una scritta, ho l'acciaio, la vita, devi scegliere. Già quattro persone eh, non hanno voluto parlare qui dell'ex dell ediva. Vado a, alla ricerca di qualcuno che mi rilasci qualche dichiarazione. Siamo sempre nel quartiere Tamburi, eh. un attimino e lì va sa qua sta qua di